Guardate che meraviglia, adesso entro in videoconferenza, tengo io a Melbourne, Australia, una conferenza, queste sono le mie slide, faccio una prova per vedere se il discorso regge e se l'audience mi segue. Allora, vado in next e faccio scorrere le mie slide. Va bene, eh, queste slide parlano di HP Reveal, che è un'applicazione di realtà aumentata che ti consente di sovrapporre qualsiasi video o immagine sopra qualsiasi immagine che il tablet, cellulare mobile scansiona con la fotocamera. Usare HP Reveal è simile all'utilizzo di un lettore di codici QR per ottenere il. Informazioni sovrapposte, è necessario usare le app per Android o per iOS HP Reveal per scansionare l'oggetto. Siete d'accordo? Oh, bene! Andiamo alla prossima diapositiva. Next e vi volevo anche far vedere che le uh, diapositive che faccio scorrere sono presenti anche sulla lavagna, sul proiettore trovo che questa applicazione sia meravigliosa benissimo, ora chiudo